Ben trovati, eccoci quindi tavola rotonda uh, numero 3, eh, parleremo per appunto di eh, agenzia immobiliare a prova di pandemia. Che ruolo giocano le reti nella transizione verso il digitale? Ecco con noi oggi abbiamo insomma i, i signori delle reti. Qui abbiamo insomma Marco Speretta, direttore generale del gruppo Gabetti, Marco, ben arrivato. Buongiorno. Poi abbiamo Silvia Spronelli, presidente di Solo Affitti. Silvia, buongiorno. Buongiorno, e Dario Castiglio, Presidente di Remax Italia. Ciao, buongiorno, buongiorno. buongiorno. Collegato da remoto abbiamo Vincenzo Vivo, Vicepresidente Gruppo Frim. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benissimo, dai Vincenzo partiamo. Buongiorno. Partiamo, guarda, in velocità. Allora, ehm, anche qui per questa tavola c'è di fatto un uh, inciso. Siete aziende storiche, con una forte cultura di, di rete, con modelli eh, agenziali distinti e per alcuni di voi direi eh, operate su mercati che sono specifici mi rivolgo a te in particolare Silvia e le sfide sul tavolo sono due quindi come state innovando il modello agenziale verso il digitale e se il franchising come sistema di aggregazione ha ragione di rimanere così com'è in un mercato che è sempre più virtuale sempre più liquido e dove le prossime generazioni di clienti hanno un approccio alla casa ben diverso rispetto al passato, quindi insomma, faremo un po' una riflessione a, a campo largo su, su questi temi. Eh, con me c'è Giorgio eh, Ferenaz di eh, casa.it, eh, non è qui a caso perché insomma eh, parlerà eh, con me di tecnologia, soprattutto rimanete collegati perché alla fine faremo un sondaggio interattivo, un instant poll quindi insomma, non perdetevi l'occasione di dire la vostra su questo fronte. Rompere il ghiaccio subito con, con Giorgio. Allora, Giorgio Casa It, secondo te qual è la consapevolezza dei grandi player, quindi delle grandi reti rispetto alla tecnologia e al digitale? Sì, spietato, eh. Spietato, spietato. sì. Allora, alcuni numeri di sicuro ci mostrano che vi è la consapevolezza di doverne conoscere le evoluzioni e lo vediamo dalla partecipazione che avvengono a tutti i nostri webinar facciamo costantemente webinar di informativi riguardanti sia le professioni sia le nuove aggiornamenti sia di come leggere i dati quindi l'interesse è molto alto dall'altra parte però un dato invece un po' negativo la lettura e la diffusione di uno strumento molto utile che è la conversione di quello che sono i big data rispetto a una facilità di lettura. Abbiamo un report trimestrale CasaLab che garantisce proprio questo, andiamo a massimizzare quello che è il risultato di tutto quello che è il traffico, le ricerche, in un report. La consapevolezza di questo report, che è appunto il risultato di tutto, vediamo che a volte non viene sempre eh, letto, utilizzato, la diffusione si sta un po' interrompendo, proprio per nella paura di non riuscire a interpretare forse correttamente i dati? È una domanda che quindi ci fa, c'è l'interesse di approcciarsi, ma c'è ancora un po' una lentezza nel agire forse nel, in questo mercato? diciamo. Sì, vediamo un po' adesso se durante questa tavola riusciamo arrivare, insomma, a sciogliere questo nodo. Una seconda domanda, prima di partire con eh, la domanda che voglio fare a Silvia Spronelli. Eh, differenza culturale tra agenti immobiliari indipendenti, che sono la maggioranza, gli agenti immobiliari in franchising c'è differenza da un punto di vista di percezione di utilizzo del digitale della tecnologia? Registrate un'evoluzione? Diciamo, cioè, L'agente immobiliare affiliato è più evoluto rispetto all'indipendente all o no? Allora, anche qui dobbiamo fare delle differenziazioni perché... Non tutti gli agenti indipendenti sono arrivati qui indietro non tutti quelli chiaramente del franchising. Chiaramente le reti aiutano molto in questo e lo vediamo come nell'adozione di novità eh, nel periodo di difficoltà eh, siamo usciti con la visita interattiva guidata, quindi non un virtual tour ma la possibilità di interagire e l'interesse delle reti è stato molto alto. A seguire gli indipendenti dimostrano però a volte una in alcuni casi un'applicabilità, uno studio e una volontà di evolvere ancora maggiore delle, delle reti, le reti forse da loro hanno eh, un po' quel rischio di impresa più grande, posso essere il primo ad evolvere e entrare in questo mercato o aspetto che qualcuno dimostri questo? Gli indipendenti non hanno magari queste, queste regole, questi timori, quindi sono quelli che più dimostrano di essere pionieri, dall'altra parte però le reti garantiscono una competenza, una diffusione della tecnologia e di conoscenza che garantisce di avere tutta la rete un elevato livello di competenza e di conoscenza tecnologica. Ok, bene, dai, quindi una buona premessa. Allora, passiamo quindi eh, dai dati, dalla confidenza con la tecnologia e il digitale al mercato, perché poi di mercato anche dobbiamo parlare, Silvia Spronelli, eh, solo affitti, eh, rete de dedicata di fatto agli affitti, alle allocazioni, un po' in tutte le varie forme, residenziale, breve vacanza, eccetera eccetera, in epoca pandemica, come è cambiato il mercato in questi mesi e secondo te dove sta andando? Allora diciamo che mh, per uh, parlare di mercato uh, è necessario uh, fare una premessa, cioè che l'affitto è un servizio di prima necessità eh, perché permette alla persona di avere un tetto sopra la testa e tra l'altro è anche facilmente accessibile perché basta dimostrare di avere un reddito, alcune referenze e avere una disponibilità e una liquidità immediata generalmente pari al 35% del canone annuo dell'immobile che si va a prendere in locazione, okay. che se poi lo rapportiamo alla durata minima del contratto, che è un 3 più 2, eh, diventa del 14%. Mi spiego meglio con due numeri velocemente. Un inquilino che entra in un appartamento con un canone di 500 euro al eh, mese è un inquilino che dovrà pagare 6.000 euro eh, in, la, in un anno e 18 nei tre anni. Certo. Ecco, L'inquilino per prendere disponibilità di quell'immobile dovrà versare tre eh, mensilità come deposito cauzionale: eh, la prima mensilità anticipata e pagare la provvisione all'agenzia, solo affitti o non solo affitti. Certo. Totale dell'uscita 2.600 euro che rapportate i ai 18.000 euro di durata sì. um, contrattuale pari al 14%. Okay, certo. Se poi consideriamo che l'immobile che prende in locazione ha un valore comunque superiore almeno a 100.000 euro, possiamo dire che l'affitto è sicuramente un, un modo molto conveniente per avere accesso a quella disponibilità. Questo aspetto non viene mai enfatizzato ma in realtà è molto importante perché permette all'inquilino di, eh, di prendere affitto velocemente e permette al proprietario risolvendo il problema all'inquilino di concretizzare la propria rendita eh, immobiliare. Ho fatto questa ampia premessa per dire cosa? Per dire che in una situazione di questo tipo è difficile che la domanda abbia subisca dei cali vertiginosi okay, e infatti anche in epoca pandemica eh, eh, nell'affitto nell residenziale classico la domanda è rimasta comunque abbondante. Un andamento differente invece un calo, una frenata, l'ha avuta la domanda inerente al mercato dell'affitto breve e agli affitti transitori, sia a studenti universitari che a, a lavoratori trasfertisti. Sì. Ovviamente la situazione ha portato le università a fare didattica a distanza e eh, le aziende a ehm, fare smart working. Questo ha rallentato la domanda e anche liberato degli immobili che si sono poi riversati nell'affitto eh, residenziale classico e quindi è aumentata l'offerta degli immobili ed è diminuita da un lato la, la richiesta. Questo cosa ha comportato? Una diminuzione dei canoni e il nostro ufficio studi ha rilevato che nelle nei capoluoghi di regione la diminuzione dei canoni è stata del, del 7,5%. Questo dato negativo però viene letto da solo affitti in maniera molto positiva perché dimostra ancora una volta come il mercato dell'affitto sia flessibile e ehm, soprattutto capace di adeguarsi velocemente al eh, cambiamento della, del mercato e quindi a mantenere vive il numero di transazioni. Certo. Quindi dove stiamo andando e cosa succederà soprattutto dopo questo periodo, eh, visto che il vaccino ormai è all'orizzonte, ecco, eh, io credo che lo scenario non sarà troppo diverso rispetto a quello pre-Covid perché eh, il mercato dell'affitto breve sicuramente riprenderà eh, vigore nel momento in cui si sbloccherà eh, il turismo, soprattutto internazionale, certo. e le università eh, continueranno a fare didattica in presenza, e i lavoratori trasfertisti eh, ci saranno comunque perché sì le aziende continueranno in parte a mantenere attivo lo smart working ma non tutte lo adotteranno a 360 gradi. Quindi mi sento di rassicurare i proprietari che hanno più immobili in locazione che ehm, l'andamento del mercato delle locazioni rimarrà stabile. Così come rimarrà stabile il loro rendimento. Benissimo Silvia, grazie, grazie mille. Quindi insomma, un'industria che in qualche modo lascia, lascia sperare in ogni fase di, di mercato, in qualche modo si, si bilancia. Sì, il... Esatto, la okay. flessibilità. La flessibilità. Mm. Bene, allora Dario Castiglia uh, stamattina nel mio intervento iniziale. Eh, parlava un po' di questi eh, dati sui volumi di scambio, di compravendita, quindi un primo trimestre con un meno 15,5, un secondo trimestre con un, 20, con un meno 27,2 27, e tuttavia, se io parlo con tanti agenti immobiliari da Aosta a Palermo, eh, mi raccontano insomma, di fatturati di numeri significativi, tant'è che ho azzardato, ho detto ma non è che un innalzamento della competenza e l'adozione di tecnologie in qualche modo stanno facendo erodere anche la quota di disintermediato attuale agli agenti, quindi anche se abbiamo un numero inferiore di compravendite, ma c'è una quota di maggior insomma eh, intermediato, di, di, di intermediato. Eh, quindi volevo chiedere a te insomma, qual è il sentiment di mercato di uh, Remax e se gli agenti del network sono rimasti produttivi in, questo, in questi mesi? Assolutamente, quello che hai detto è qualcosa che ci siamo detti in tempi non sospetti all'inizio di questa pandemia, a marzo addirittura stavamo proprio pronosticando eh, quello, cercavamo di pronosticare quello che sarebbe successo nei mesi a venire, ci siamo resi conto di una cosa, che la vendita al privato era finita, almeno in un lockdown come quello di marzo-aprile, eh, mentre noi in qualche modo riuscivamo comunque eh, ad acquisire incarichi e anche a fare delle vendite, certo, molte meno di quanto ne facessimo pre-Covid, però pur mantenendo le distanze, pur... Eh, diciamo ehm, rispettando quelli che erano i vari decreti le varie, eh, e, e, e cautelando ovviamente sia i nostri che, che i clienti, eh, siamo riusciti comunque a mantenere vivo il, il nostro, la nostra attività. Poi dal 4 maggio sicuramente si sono un po' aperte diciamo, i recinti e tutte le persone che eh, in qualche modo erano state frenate da acquisti o da vendite, si sono riversate sul mercato e noi stiamo ri ri praticamente riportandoci ai livelli del 2019, quindi nonostante il calo di numero di compravendite di cui tu mi hai parlato, sì. di cui è un dato di fatto, perché viene da, eh, da, da dati certi, certo, certo, certo. Eh, ne abbiamo risentito veramente poco, eh, ne abbiamo risentito poco proprio perché eh, la, la cosa principale è che siamo, abbiamo attivato tutti i canali tecnologici possibili e immaginabili, quelli che avevamo già ma non usavamo per una certa resistenza del, dell'agente immobiliare a utilizzare questi strumenti eh, invece con la pandemia, ovviamente, eh, gioco forza dovevamo utilizzarli. Quindi, virtual tour, visite, virtu eh, visite immersive, eh, open house virtuali. Ci siamo anche inventati queste cose qua. Eh, chiedevamo al proprietario di fare un video della sua casa, mandarci il video, lo editavamo, eh, ci mettevamo un voice over eh, dell'agente immobiliare e poi lo invitavamo le persone su Zoom più persone anche 40, 50 persone a vedere questo immobile sì, sì. Ne visto e, e ne ha visto qualcuno. Quindi, e, e ha funzionato molto bene e devo dire che i nostri agenti si sono abituati in questo periodo a utilizzare queste tecnologie e hanno, la, la, la sfida più importante è stata quella di educare anche i clienti, perché poi sappiamo bene che il livello di analfabetismo del tecnologico in Italia è, è, è abbastanza elevato purtroppo sì, sì, sì, sì. Eh, e poi abbiamo anche, abbiamo anche come dire una rete, diciamo eh, ahimè, una, eh, ci manca la fibra, in l'Italia in, non è solo nelle città, abbiamo tanti paesi tante piccole città e purtroppo le nostre infrastrutture non sono eh, così moderne come, come vorremmo o come tanti altri paesi europei quindi questo è un messaggio anche al governo di, di puntare su questo se vogliamo rendere appetibile eh, il, il lavoro da remoto come, come in effetti eh, siamo obbligati a fare in questo momento ehm, quindi la rete non ha risentito poi più di tanto di, di questo e l'altra cosa Uh, sicuramente, che ritengo sia molto positiva in questo momento, è che è sparito anche il, il turismo immobiliare, ovvero uh, si lavora con clienti che sono molto motivati in questo momento, che hanno veramente necessità di comprare o vendere uh, e, e quindi di, di, da un lato stiamo lavorando meglio, Abbiamo imparato anche a qualificare meglio i clienti usando, usando le, le, le, le video, diciamo, le video chat piuttosto che da quelle più semplici da WhatsApp a Zoom e, e a quant'altro. E quindi ci siamo resi conto che possiamo aumentare la produttività del nostro lavoro, cioè, quindi. Con, eh, lavorando le, le, le stesse ore di prima ma aumentando il numero di contatti, il numero di persone che possiamo vedere, che qualificare e quindi questo secondo me è un passo, è un passo importante per, per il nostro lavoro. Perché la qualifica è molto importante, noi dobbiamo qualificare il cliente attentamente per non far perdere tempo al venditore in visite inutili eh, e oggi a maggior ragione, le visite devono essere molto mirate, quindi un lavoro eh, di qualità maggiore in questo momento. Eh, e, e questo sta portando risultati, noi non stiamo risentendo proprio di questo caso del 25%, un po' anche proprio per i, i privati che di fatto eh, non, hanno, non hanno le capacità, non hanno, non hanno i mezzi, non hanno eh, le, le strutture per potersi adeguare a quelle che sono le restrizioni in questo momento. C'è questa utopia del fai da te che di fatto in qualche modo eh, insomma si sta rivelando abbastanza fallace in questo, in questo periodo. Assolutamente. Bene, Marco Speretta, allora tra Reti e tre modelli diversi, Gabetti Grimaldi, professione casa. Eh, cosa indica il vostro termometro di mercato? Beh, direi che quello che hanno detto i colleghi è assolutamente. Eh, Corretto e lo possiamo confermare. Quando è iniziato questo periodo di crisi. Ci eh, siamo tutti interrogati su quello che sarebbe successo dopo e abbiamo cercato di impostare un determinato tipo di attività. Le nostre previsioni erano quelle di una ripresa subito dopo la, la, la, la, la fine del periodo di lockdown, eh, che sarebbe stata una ripresa veloce, perché non è una crisi che ha comportato almeno per il momento un'assenza del mercato, ma un'impossibilità di concludere le transazioni. Quindi, Appena finito, nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, le, le, le compravendite sono ripartite in maniera molto veloce, molto anche superiori all'esercizio precedente. Questo ci ha permesso di contenere la, la, la, diciamo il calo, che è stato un calo dovuto solo proprio alla, al periodo di chiusura. Anche nel periodo di chiusura ovviamente abbiamo potuto fare parzialmente la nostra attività, noi ci siamo concentrati nel fornire alle nostre agenzie uno strumento che è l'agenzia virtuale, dentro il quale c'è contenuto tutto un nuovo processo operativo che permette all'agente immobiliare o al consulente immobiliare di eh, effettuare la sua normale attività stando tranquillamente a casa sua o nel suo ufficio senza poter andare in giro. Come funziona? Che di fatto il cliente entra in un'agenzia che visivamente sembra una, una, come l'agenzia fisica, eh, trova tutte le diverse stanze con le diverse attività, le diverse eh, risposte alle sue esigenze, può interloquire con l'agente immobiliare, può prendere un appuntamento, può fare una valutazione, può vedere gli immobili, quindi c'è un processo eh, totalmente interattivo che si può portare fino alla firma del contratto, della proposta, e quindi tutto, tutto l'iter, è chiaro che come diceva correttamente anche Dario, non, ci sono stati meno persone che andavano in giro a vedere case tanto per, per fare una, insomma, un, un giro eh, e questa cosa ha, ha permesso di concentrare le visite esterne soltanto quando c'era l'interesse concreto e tutto il resto di farlo a remoto, questo salto di, di, di, di qualità chiamiamolo così o comunque questa diversità di, di processo operativo lo abbiamo messo, posto in essere in tempi che sono stati straordinari rispetto a quello che sarebbe la, la, la, la normalità e, e quindi oggi tutti hanno a disposizione questa cosa che ci permette di oggi avere un metodo operativo ibrido, quindi possiamo, visto che ora il, questa nuova fase di, di, di mercato, comunque ci ridà qualche difficoltà nel, nei, nei movimenti, non come eh, a, a marzo-aprile, però abbiamo ormai la doppia opzione, quindi una parte dell'attività si fa online e una parte di attività si fa poi invece sul, uscendo andando a fare la visita degli immobili, quindi questi due fenomeni hanno fatto sì che eh, il, il, il calo delle transazioni sia m, minore di quello che, abbiamo, che, abbiamo, che, che si poteva registrare, quindi le nostre agenzie non hanno avuto… Eh, non problematiche da questo punto di vista, anche i nostri eh, fatturati in questo senso sono cresciuti rispetto all'anno precedente, quindi tutto sommato siamo riusciti, lavorandoci un po' a eh, contenere quelle che potevano essere le difficoltà del momento. Bene, grazie, grazie mille Marco. Eh, Vincenzo Vivo, allora da, da Roma, eh, gruppo Frim, ma anche eh, Replat, ma anche MLS Agent, quindi insomma una, un unico contenitore ma con tre anime distinte, insomma Frim, Replat, Franchising, Replat, Franchising, lo sottolineo, da, da poco tempo, MLS Agent invece eh, riguarda insomma, la, la, la collaborazione attraverso per, appunto, la piattaforma MLS. Eh, come si sta comportando il vostro ecosistema in questo, in questo periodo? Uh, sì, e noi diciamo che sia la nostra formula di franchising sia il sistema MLS si sono rivelati solidissimi e sinergici questo complicato 2020. E noi quest'anno siamo in corso, abbiamo raggiunto i 20 anni di attività con, con il marchio Fima e devo dire che di fatto un'evoluzione c'è stata. Noi na nasciamo come aggregatore di servizi con, eh, e con un sistema MLS che dava la possibilità alle agenzie immobiliari di poter, come sappiamo tutti ormai, anche se 20 anni fa, in pochi eh, conoscevano questo concetto lavorativo le, le agenzie immobiliari avevano la possibilità di poter eh, collaborare eh, però di fatto noi eh, sia con eh, il fatto di, che inserimmo già da qualche tempo un'app che dava la possibilità alle agenzie immobiliari di poter utilizzare la digitalizzazione sia per cui chat con cioè, il whatsapp sulla chat per poter eh, Parlare direttamente con l'agente immobiliare o gli agenti immobiliari di poter condividere tra di loro e noi cosa abbiamo fatto? Circa eh, quattro anni fa abbiamo deciso di rivoluzionare, di, di, di portare un'evoluzione nell'interpretazione che facciamo noi del franchising e abbiamo aperto degli uffici pilota in, nelle città più importanti in Italia, a Milano, a Roma, eh, a Torino, a Napoli eh, nella struttura qui dove sono a Roma attualmente lavorano circa 100 agenti immobiliari in una sorta di academy, cioè di struttura di, che noi, dove noi trasferiamo il, il nostro know-how messo a punto questo know-how avevamo intenzione di lanciarlo tra due anni, ma eh, con il fatto del, dell'epidemia negli ultimi 11 mesi abbiamo dovuto accelerare eh, i cambiamenti e abbiamo messo in cantiere questo subito, abbiamo, abbiamo accelerato e riportato questo know-how. E messo operativo affinché l'agente immobiliare attraverso questa metodologia di lavoro possa incrementare i loro fatturati il denominatore che, che ci siamo eh, proposti di, di trasferire all'agenzia immobiliare è stato quello lì di tenere il cliente per sempre cioè, il nostro obiettivo è quello che quando un'agenzia entra in contatto con noi e, e entra a far parte della nostra rete lo deve rimanere per sempre Ovviamente come potete immaginare, visto che noi abbiamo dei contratti svincolabili in, in qualsiasi momento e non si pagano fi d'ingresso, come potete immaginare l'unico modo per poter mantenere i, i nostri clienti nel, eh, alla nostra rete è quella di lavorare sempre, di apportare sempre, di dare sempre convenienza e far sì che loro possano incrementare i loro fatturati. E' è così che eh, con la digitalizzazione, per cui attraverso attività di coaching, attraverso attività webinar, video, app, abbiamo rivoluzionato la nostra operatività e abbiamo creato un, un centro operativo qui su Roma che noi chiamiamo Team Digital, con il quale i giovani manager che si occupano di videochiamare, gli agenti immobiliari, chattare con loro eh, per trasferire i concetti di, di collaborazione di, di digitale. Organizziamo dei webinar. Più o meno ogni webinar partecipano 100 persone e, e questo, facciamo questo tipo di attività che okay. trasferiamo questa metodologia Vincenzo ai eh, nostri affiliati. Ok, Vincenzo, grazie, grazie ehm, per l'approfondimento. Eh, vuol dire che insomma. Sei già dato la domanda 2 che ti avrei, eh, avrei posto, ma ti sei portato avanti. Quindi, insomma, andiamo avanti con, uh, con tempo siamo in vantaggio. Eh, prima di parlare di digitale e di modelli e di come digitale può essere servito in pratica agli agenti immobiliari, una domanda. Adriano Lovera, che, che scrive per le Sole 24 Ore, vi sta guardando e sta ponendo questa, questo quesito. Dice: eh, fattore prezzo intende le provvigioni. Per aumentare la quota di intermediato le, le reti puntano ovviamente sulla professionalità, ma stanno considerando di modificare e rendere più flessibile il meccanismo delle provvigioni? Lo schema classico della percentuale sul valore dell'immobile, punto interrogativo. No? Come reagire alle promozioni sempre più frequenti nelle città che offrono zero spese per chi vende, cifra fissa sull'acquirente, grazie mille. Insomma, eh, lancia un po' un dardo no? scoppiettante sulla piazza e gli dice: Allora, qui il problema è, è il prezzo. No? Come reagite? Insomma, c'è possibilità che il digitale tagli prezzi rispetto alle promozioni insomma, di queste piattaforme eh, che, che insomma, stanno in qualche modo riducendo no? eh, diciamo questo, questo prezzo di mercato. Io vorrei far rispondere tutti, ma eh, non ve la prendete, chi si fa portavoce da studio di questa, di questa risposta, chi, chi, chi vuole entrare in, in conflitto? Io mi tolgo la mascherina così eh, vedete guarda, anche il, mio, allora, guarda, il mio sorriso. Rispondiamo Silvia, però 30 secondi secchi perché poi abbiamo, abbiamo altri, altri temi. Dario Castiglia. Ma allora, il, eh, il fatto di ridurre le provvigioni è un tema molto dibattuto. Da, da anni ormai eh, si pensa che gli agenti immobiliari guadagnino forse troppo con queste provvigioni, eh, innanzitutto dobbiamo prendere in considerazione una cosa che è una success fee e quindi eh, l'agente immobiliare per guadagnarsi questo, questa provvigione eh, ne deve fare di lavoro a vuoto eh, per poi arrivare a ottenere questa, questa, questa fee. Okay. Uh, quindi c'è un rischio anche, c'è un rischio imprenditoriale, perché uh, guadagnano solo se vendono, e, a differenza di magari altri, altre società, altri consulenti che invece chiedono una FIA fissa, una FIA a priori, e quindi magari possono anche contenere il costo, eh, quindi diciamo che certo se ci fosse un mercato forse ottimizzato da quel punto di vista lì potrebbero ridursi i costi per gli agenti e forse anche ridursi le provvigioni. Eh, di fatto eh, le società digitali tendono a, eh, eh, a colpire la, la, la, la filiera dell'agente immobiliare proprio in quel punto lì nel, nel, nel prezzo. E, e io penso che l'unica battaglia che noi abbiamo, e penso la stiamo anche eh, in qualche modo vincendo, perché di fatto le provvisioni non stanno eh, calando. Eh, almeno non, è, non per quanto riguarda eh, gli agenti immobiliari della nostra rete, ma anche delle altre reti, da quanto, da quanto mi risulta, è quella di migliorare il servizio, dare più valore aggiunto, quindi non è una questione di costo, ma è una questione di dare valore a quello che è il lavoro dell'agente immobiliare e devo dire che l'agente immobiliare ne fa di lavoro tantissimo, eh, io devo dire che ho appena venduto casa mia poco tempo fa tramite un agente Remax ovviamente e mi, sta, mi ha seguito per tutto il tempo, fino a, ma vedo anche che segue altri clienti, adesso non perché sono il presidente di Remas che magari mi seguiva in maniera particolare, però vedo come seguono i clienti e qual è il lavoro che c'è dietro a una transazione immobiliare, è un lavoro enorme, eh, che eh, spesso se il valore dell'immobile poi è basso, è quasi, la, la provvisione quasi diventa diventa forse non neanche sufficiente a giustificare le ore di lavoro che vengono eh, dedicate da un agente immobiliare che lavora bene. Okay. Quindi, Durante questa pandemia abbiamo, abbiamo dimostrato anche una cosa, che senza, senza gli esseri umani, senza gli agenti immobiliari eh, di casa se ne vendono poche, quindi le, le, le, le prop tech non è che sono riuscite a mandare avanti il mercato eh, nel momento in cui noi non, magari non potevamo muoverci così liberamente. Perché? Perché è una vendita complessa, è una vendita emotiva, è una vendita che richiede supporto, viene, e deve, essere, deve essere comprese le, i, diciamo, i desideri di uno o più soggetti, di una famiglia. Eh, è una, comprare casa non è come comprare un paio di scarpe o comprare un viaggio o comprare eh, qualsiasi altra cosa che oggi possiamo comprare con uno schiocco di dita su Amazon. Eh, vendere o comprare casa continua a rimanere un investimento importante ma soprattutto emotivo e richiede l'accompagnamento di, di un agente immobiliare, di una persona professionale che è competente e riesce a a ottimizzare i tempi di vendita e soprattutto a non fare incappare i clienti in problemi eh, o, altre, o altre criticità. Grazie Dario per questa disamina, uh, Marco sono sicuro che sposi in, uh, credo insomma, il, il pensiero di, di, di Dario come, come pure Silvia e Vincenzo, però vorrei dire una cosa io a, a Adriano perché… Ehm, eh, insomma tu sei stato molto eh, diplomatico anche nella, nella giustificazione della provvigione, no? due cose, Allora, le, qui oggi c'è il solco tra piattaforme digitali che sparano sulle agenzie tradizionali e viceversa, qui il tema vero è la complementarietà, oggi l'agenzia immobiliare tradizionale deve inserire all'interno dei propri uffici, come diceva prima Marco, un flusso operativo digitale, perché digitale e relazionale devono andare d'accordo. Sul tema del prezzo, beh, le piattaforme digitali oggi hanno un'unica arma da giocare che è quella del prezzo, ma ricordiamoci che ci sarà sempre una persona disposta a lavorare a un euro in meno rispetto no, al lavoro no, in generale fatta da una persona, cerchiamo di capire quindi dove sta il valore, se nell'esborso economico ridotto o se, nella, o se nella qualità del servizio. Piattaforme digitali, io sono assolutamente favorevole all'innovazione, quindi a nuove idee, a nuovi, a nuovi player che possono sicuramente ispirare il settore immobiliare. Tuttavia, da troppi anni si parla di piattaforme digitali, abbiamo visto che i modelli economici sono assolutamente fragili, non hanno dimostrato di essere scalabili, basta vedere i bilanci, perché poi sono i bilanci fatturati a fine anno che ti dicono quanto hai venduto e quanto hai incassato di provvisioni. quindi al di là dei proclami va tutto bene e viva il digitale, l'innovazione, ma credo che le piattaforme digitali debbano in qualche modo fare un passo verso la mediazione tradizionale e ovviamente la mediazione tradizionale debba in qualche modo insomma, accogliere e rendere il servizio Digitale complementare all'interno del, delle strutture. Ecco, eh, credo che sia il punto di vista, almeno il mio punto di vista, equilibrato, quindi giudico il mio punto di vista equilibrato. Va bene, Marco? Ok. Allora andiamo avanti con, eh, con le domande. signor Nelli. Allora torniamo sul digitale. Che ruolo sta giocando il digitale in solo affitti e come stanno cambiando le regole dell'aggregazione in franchising? Questo è un tema che mi sta a cuore. Io adesso spezzo una lancia insomma anche a favore di chi fa critica, no? io credo che il franchising ad oggi l'abbiamo venduto come si vendeva negli anni 90, ma nei prossimi, per i prossimi vent'anni ho qualche preoccupazione, no? quindi domanda duplice, come il digitale è entrato in solo affitti e Pensate di continuare a vendere franchising così come è stato fatto fino ad oggi o deve cambiare qualcosa? Allora, innanzitutto, ehm, Gerardo, eh, a me piace parlare di Solaffitti certo. più come un gruppo eh, che gestisce e tutela il patrimonio, la rendita del patrimonio immobiliare, piuttosto che come un gruppo di intermediazione. Okay. No, perché tutti gli agenti immobiliari sanno perfettamente che nella compravendita il loro lavoro e i loro problemi anche terminano al rogito notarile. Nell'affitto i problemi eh, nascono esatto nel momento <ride> sì. della stipula del contratto di locazione è vero, è vero. e quindi essendomi eh, impegnata da oltre 20 anni nella gestione, essendomi dedicata all'affitto, all ho avuto il privilegio di poter gestire almeno eh, un milione di contratti di locazione, milioni di contratti di locazione che appunto vanno gestiti e tutelati ed è chiaro che questo ha richiesto una digitalizzazione dei processi molto prima di questo momento particolare mh? e sono d'accordo con te e eh, con quello che dicevi prima eh, che sempre più spesso la domanda e l'offerta si incontreranno eh, sulla, sul web e che c'è necessità di mettere insieme queste due realtà, digitale e, e analogica, chiamiamola analogica, così. Certo. E quello che ehm, sono affitti, è appunto, ehm, il focus nostro è stato quello di spostare l'attenzione sul rental property management e sì. eh, di conseguenza il eh, digitale oggi eh, offre dei grandi eh, spunti per eh, le reti e per eh, anche le, le agenzie sul territorio. Tant'è che eh, nella pro, in un progetto ehm, del 2021 per Solaffitti, proprio per parlare di franchising, è quello di ehm, inserire una nuova, un nuovo modello di sviluppo che è quello del revenue property manager che quindi è la possibilità per la persona di vivere l'esperienza Solafitti in proprio ma anche da casa, sfruttando quelli che sono tutti i servizi digitali che Solaffitti mette a disposizione. Okay. Ecco, io credo che il ruolo oggi il franchising abbia una responsabilità importante nel permettere di fare impresa a chi appunto aderisce a dei modelli. Ok. Di conseguenza è necessario uh, cercare di semplificare, ottimizzare e anche digitalizzare tutti i processi. Ma, sempre per il famoso eh, equilibrio fra le due, i due mondi, è, è comunque sempre molto importante mantenere forte il focus sul valore umano e quindi sulla capacità di dare sostegno eh, operativo ma anche psicologico, che è sempre importante, importante per uh, ognuno di noi. Benissimo, grazie Silvia. Prego. Marco Speretta, eh, allora, sul fronte del modello agenziale, quindi del franchising, no, come state gestendo la transizione quindi, digitale eh, verso ovviamente, insomma, le, vostre, le vostre agenzie e come vedete il futuro della compravendita e della vendita di affiliazione, che pure un mercato è? Sì, beh, direi che sul digitale, come dicevo prima, abbiamo fatto un passo avanti importante e quindi abbiamo fornito tutta una serie di strumenti alle agenzie che oggi sono in grado di lavorare anche da remoto quindi... È un tema che è già stato metabolizzato, diciamo così. Però vorrei anche un po' sfatare questo, cioè spostare un po' il, il punto di attenzione nel senso che il digitale ovviamente è importante, esiste e da adesso in poi sarà sempre più utilizzato per noi è uno strumento di lavoro, come uno strumento utile per, per i nostri clienti, ma è soltanto uno strumento, l'attività che noi dobbiamo fare è, è l'attività quotidiana di risolvere i problemi e dare una, una consulenza ai nostri clienti. Il punto di passaggio fondamentale è questo, ed è questo che ci porta poi a, a ragionare di futuro, cioè l'agente immobiliare in quanto tale come metto insieme acquirente e venditore, forse è superato, quindi è un tema che, che, che fa parte del passato. Il consulente immobiliare, cioè colui che ha una preparazione e una conoscenza di tutti quelli che sono gli ambiti dell'immobiliare, eh, è un soggetto che oggi offre i suoi servizi eh, di natura diversa, quindi non la compravendita, ma n servizi ai propri clienti e per questo si fa pagare. Se la guardiamo in quest'ottica, il tema della provvigione che dicevamo prima non è rilevante, perché non è una questione di prezzo, è una questione di cosa ti sto offrendo. Se ti offro professionalità, se ti offro un supporto che ti risolve tutta una serie di problemi, eh, a questo punto sei disposto a pagarlo. Quanto siamo disposti a pagare un telefonino che cambia tutte le mattine, una, un qualsiasi prodotto che utilizziamo? Non ci stiamo a porre troppo la domanda, tanto 1000 Euro o è meglio spenderne 800, mi serve, mi fa la, la funzione per cui sto pagando, benissimo, pago e ottengo il mio servizio. Cosa che per i consulenti di altri settori siamo sempre stati abituati a fare e continuiamo a fare senza porci tante domande. Quindi il focus va spostato lì. Se guardiamo l'affiliazione, per noi questo è il centro dell'affiliazione. Non importa se eh, il tipo di modello che viene utilizzato. Noi abbiamo tutti i modelli che ci sono sul mercato. Chi è più focalizzato sulla compravendita, chi più sull'affitto, chi ha la zona di esclusiva, chi ha la zona libera, chi ha un'agenzia piccola, chi ha un'agenzia grande con mediatori che pago il 20% oppure con eh, consulenti che pagano l'80%, cioè abbiamo tutto l'insieme dei modelli per quanto riguarda le reti immobiliari e tutte le reti per quanto riguarda la tipologia diversa, Mediazione creditizia, imprese di costruzioni, professionisti, architetti e geometri e quant'altro, quindi le, le abbiamo tutte le casistiche, la, la, la, diciamo il filo conduttore e lì, quello che le mette tutte insieme è quello di mh, fare la differenza tra lavorare da soli o lavorare in rete. Oggi lavorare su qualsiasi settore, per qualsiasi attività sicuramente è più complesso, quindi per gestire questa complessità lo si può fare lavorando in rete, si mettono insieme professionalità, si mettono insieme anche eh, punti di forza che noi trasferiamo ai nostri affiliati, associati, al network in generale e lavorando in rete gli permettiamo di essere più competitivi e più professionali. Con questo, la, diciamo, guardare al futuro, eh, non più pas, parlando di agenti immobiliari e provvigioni, ma parlando di imprenditori dell'immobiliare, imprenditori dell'immobiliare sostenibile, che è poi è un altro grande tema che, se volete, possiamo poi approfondire, non abbiamo nessun dubbio di essere presenti e leader anche nel, nel mercato del futuro. Grazie grazie Marco, restate collegati perché pochi istanti e lanceremo questo instant poll, quindi raccoglieremo questo sondaggio grazie alla collaborazione con Giorgio Ferenz di casa.it. Dario Castiglia, eh, prima la seconda domanda, allora eh, Remax è un modello che si basa sul reclutamento, reclutamento costante, eh, come sta cambiando quindi anche questa parte di eh, attività in ottica digitale? Eh, in ottica digitale quello che sta avvenendo è che il diciamo, reclutamento, inteso reclutamento da parte delle nostre agenzie, perché ovviamente sì, il certo. nostro modello prevede la crescita di ogni agenzia, non avendo un territorio limitato e quindi potendo inserire n numero di persone. Abbiamo dimostrazione con alcune agenzie che sono oggi a 170 persone, eh, certo. quindi sono diventate delle dei Colossi eh, e nel digitale ovviamente l'intervista, il colloquio con le persone eh, che inizia eh, potenzialmente da una telefonata poi si porta avanti su una chiacchierata via Zoom eh, e questo permette di ottimizzare i tempi sia per la persona che ovviamente viene in qualche modo a, a, ad aderire o a voler a candidarsi alla posizione, sia per il titolare dell'agenzia che ovviamente eh, riesce a, a qualificare la persona in maniera più, più veloce e più ottimale. Eh, il, quindi sul reclutamento noi stiamo anche lavorando molto su quelli che sono i social media quindi la possibilità di essere captive su delle piattaforme che possono andare da LinkedIn e altre proprio per eh, trovare i candidati ideali eh, facendo delle, eh, delle campagne mirate perché noi sappiamo bene quali possono essere le caratteristiche del, del, del soggetto che ci interessa. Eh, questo ci permette di ottimizzare anche lì il nostro lavoro, quindi il digital ci aiuta a diventare più produttivi eh, e a poter sicuramente arrivare alle persone che ci interessano più velocemente di prima. Bene, grazie. Grazie Dario. Eh, Vincenzo Vivo, eh, ultima domanda per te, ti chiedo veramente eh, grande sintesi. Eh, allora, in un'epoca di smaterializzazione quindi del mercato, secondo voi come cambierà la mediazione eh, iperlocale? Quindi il concetto di agenzia storica piccola radicata sul territorio avrà ancora senso di esistere? Ma io penso che l'attività dell'agenzia localmente avrà sempre un senso, però il punto fondamentale è che l'agente immobiliare deve fare una sorta di evoluzione. Sicuramente il digitale l'aiuterà a fare questo passo. Questo verso il futuro, che è quello lì di eh, gestire il proprio portafoglio di, di clienti, Cioè la vera ricchezza di un'agenzia immobiliare è il portafoglio clienti, la capacità di saperlo gestire nel tempo, e che poi di fatto qualsiasi tipo di, di attività imprenditoriale è collegata al portafoglio del cliente. E Il punto qual è? Oggi, e io ritorno sempre sul concetto dell'MLS, sicuramente l'MLS dà la possibilità di un agente immobiliare di poter incrementare e di gestire nel tempo il proprio portafoglio di, eh, di clienti, per cui questo lo facilita e industrializza il lavoro e l'attività la, di MLS. Io Penso che nel prossimo futuro anche l'agente iperlocale lavorerà con eh, sistemi come collegati direttamente a, alle attività, ma non c'è cosa migliore di, poter, di avere la possibilità di poter fare business con i propri colleghi, di poter incrementare loro, eh, le, i propri risultati. Io faccio sempre un esempio particolare, questo penso che spieghi il concetto dell'MLS. In tanti pensano che l'MLS è un'attività che fa incrementi è un sistema che fa incrementare l'attività all'interno del proprio quartiere, ma invece io penso, cioè abbiamo collaudato che il sistema, l'MLS, dà la possibilità alla gente immobiliare di arrivare a fare attività, a fare business in zone dove lui normalmente non può lavorare. Vi faccio un esempio, io eh, sono della penisola sorrentina e se un cliente, di Sorrento oggi, eh, eh, dovesse decidere di comprare un appartamento a Sorrento, non lo pagherebbe mai come e il valore che attribuisce a Sorrento una persona che proviene o dall'estero o da Milano, ma la persona che deve vendere, l'agente immobiliare che deve vendere l'immobile, se ha a disposizione un sistema che gli permette di poter vendere immobili a Sorrento, eh, lavorando con i colleghi da qualsiasi parte del mondo, ovviamente questo fa sì che il cliente possa realizzare un prezzo maggiore, questo è uno dei vantaggi dell'MLS, il 4 di dicembre ci sarà una, una convention sull'MLS internazionale, dove parteciperemo pure noi eh, dall'Italia, e dove partecipano 16 paesi nel mondo e tutti stanno cercando di, eh, di portare l'MLS, di divulgare l'MLS eh, nelle, nelle proprie zone affinché pensate e il loro, il loro interesse maggiore è che un agente immobiliare del PAN, un agente immobiliare dell'Argentina, abbia la possibilità di poter vendere una casa qui in Italia oppure di poter proporre immobili in zone diciamo come qui in Italia, a Roma, in, ai propri clienti in Argentina. Per cui il mondo diventa sempre più piccolo e il digital sicuramente aiuta in questo senso. Per cui io sono, dico... E diamo una mano a sviluppare l'MLS perché l'MLS è degli agenti immobiliari. Grazie, grazie Vincenzo Vivo. Allora, siamo prossimissimi al sondaggio, ma prima Giorgio, ti hanno convinto queste reti? Secondo te sono pronte al digitale, il franchising cos'è? Rimarrà ancora un po' un meccanismo complicato, analogico da vendere o riusciranno davvero a fare questo passetto? Come la vedi? Allora, dal mio punto di vista c'è ancora da lavorare e ne sono pronto. molto contento di questo perché si vede il digitale ancora come una strada parallela. Un esempio molto semplice, prima visita al nostro servizio di eh, visita interattiva guidata, è nato in tempi non sospetti, prima dell'avvento della pandemia, proprio con la logica di intersecarsi nel flusso e permettere alle agenti di evitare i turisti immobiliari quando c'erano. Poi è stata la necessità di utilizzarlo nel momento successivo, però la logica del, della formazione e degli sviluppi che stiamo creando è proprio questo, andare a intersecarsi nel flusso attuale e permettere di evolvere la professione grazie alle tecnologie e grazie alle competenze. A breve riusciremo anche con altre evoluzioni che permetteranno ai nostri eh, clienti di poter comunicare quindi veicolare su nuovi canali ma con le nostre competenze quindi aprire su tutto il mondo social aprire su tutto il mondo display google e tutto il resto con le nostre competenze con le nostre economie di scala permettendo a chiunque di entrarci quindi di, di fatto casa it non più soltanto un editore di annunci ma con servizi dedicati più profondi insomma agli agenti immobiliari un po'... Editore e partner tecnologico, tutti gli Ok, effetti. Perfetto, allora vediamo un po' gli agenti immobiliari. Noi siamo pronti già a raccogliere eh, i voti, devo fare qualcosa? Che vedo una slide, sto fermo, sto fermo, va bene? Ditemi quando è vista anche, perfetto, vado va, va, va avanti. Allora, allora abbiamo questa, questa slide con, con un sondaggio che eh, lanciamo agli agenti immobiliari, quindi cosa si aspettano? gli agenti immobiliari sì. da voi, quindi portali da voi, Casa IT e eh, insomma il. Le risposte le avete, insomma più dati per capire il business, oppure una piattaforma eh, con CRM per profilare meglio il contatto con i clienti, oppure addirittura un supporto per abilitare la relazione digitale col cliente anche attraverso chatbot, tecnologie simili, già a partire dal sito web e canali social. Formazione e consulenza, contatti profilati di alta qualità. Vediamo se vanno sulla scelta facile come stamattina <ride> o se insomma manifestano un po' più di eh, voglia di fare qualcosa, quindi essere un po' più proattivi. Qualsiasi risposta per noi sarà un utile spunto. Sì, sì, tanto ovviamente sono tracciate nominativi, avrete una gente casa ha sotto casa, no stiamo scherzando, stiamo scherzando. Stanno arrivando i voti, vediamo un po' come si sta evolvendo questa cosa, insomma stanno, diciamo che anche qui c'è cioè, hai visto già le, le due colonne eh, principi? No? Eh? Sì. Vediamo un po' se si stabilizzano. E insomma, comunque il tema È anche dei, dei servizi mentre i voti stanno andando avanti. Il tema dei servizi di casa It non soltanto agli agenti immobiliari, ma anche alle reti. Secondo te come cambieranno? C'è diciamo un, un segmento di servizi che potrebbe in qualche modo aiutare loro a diciamo accelerare il percorso digitale? Ci sono dati, soluzioni che magari solo una rete in quanto organizzata può comprendere claro. rispetto all'agente immobiliare su strada? Sì, di sicuro gli sviluppi permetteranno a tutti di ottimizzare quella che è la produttività del fatturato, dagli indipendenti alle reti, le reti avranno un vantaggio chiaramente che sarà quello di eh, sfruttare delle evoluzioni anche tecnologiche e dei canali comunicativi diretti che permetteranno appunto proprio questo, l'aggregare queste novità in un'unica soluzione vincente, le reti hanno questo vantaggio di aggregazione che è molto forte e che con cui ci confrontiamo tutti i giorni e ne vediamo effettivamente i vantaggi quindi questo vantaggio è maggiore infatti rispetto anche alla domanda che mi facevi prima magari tra gli indipendenti sono più pionieri ma adesso quello che vediamo gli strumenti che mettiamo a disposizione sono quasi sempre le agenzie delle reti nei, nei punti più alti di frequenza di utilizzo degli strumenti che diamo a disposizione proprio come perché le reti confermano e continuano questo processo, questa evangelizzazione di studi di competenza e di adattamento alle novità. Perfetto, grazie Giorgio, siamo già 5, 5 minuti fuori tempo ma chiudiamo a breve, allora direi che i voti sono stabili, mi basta un click per pubblicarli, siete pronti? Io vado eh? Sto già su? Oh okay. caspita, allora ok, perfetto, pensavo fosse, ok, benissimo, quindi insomma vediamo cosa, cosa si aspettano da voi, vogliono contatti profilati di alta qualità, posizione benissimo. numero uno, eh, a pari merito di fatti un gestionale avanzato con CRM per una profilazione dei loro clienti, benissimo. perfetto, e ci, ecco, supporto per abilitare la relazione digitale, quindi parliamo di, di chatbot a partire già dal sito web e supporto ai canali digitali e poi insomma le altre due, due. formazioni e consulenza ormai ce n'è evidentemente si ritengono sufficientemente eh, insomma, eh, formati, per cui eh, va un po' a scemare come, eh, come, come dato eh, e sul tema dei dati, stamattina si parlava che c'è una maggiore difficoltà a comprendere il dato mm. da parte del, dell'operatore rispetto alle aziende, quindi questo è un indicatore utile anche, anche per voi, per le vostre politiche di, di sviluppo, insomma quindi tavola direi rotonda a questo punto definita finita, la definiamo finita, abbiamo detto quello che c'era da dire, lasciamo spazio quindi ancora ai successivi eh, insomma workshop ed eventi speciali nelle altre sale. Grazie a tutti per essere intervenuti, Antonio Castillo, Signor Marco Speretta, Vincenzo, Vincenzo Vivo, grazie, grazie mille alla prossima.